Arriviamo finalmente alla parte che attiene a un corso di informatica giuridica, cioè il rapporto tra eh, standard e mondo informatico e centrale diventa il concetto di interoperabilità, che è, eh, la, come dire, è già stato introdotto prima dalla mia slide, adesso lo riprendiamo un po' meglio. Qua, ecco, qua in effetti entra un po' in gioco di più la, il tema della proprietà intellettuale. Ovvero, come vi ho detto, la proprietà intellettuale è un, uno degli strumenti, è il principale strumento giuridico per controllare gli standard, sia nella loro realizzazione, nella loro scrittura, perché c'è il discorso dei brevetti che entrano in gioco, quindi per i soggetti che vengono raccolti attorno a un tavolo, se ognuno ha dei brevetti, ovviamente questi brevetti... Eh, Disturbano il cammino a, a loro, ai loro concorrenti. I brevetti servono per dire che questa invenzione, questo tipo di soluzione la posso fare solo io, oppure solo quelli che mi pagano la licenza per farla. Ok, quindi ho un brevetto su eh, il modo in cui le prese USB collegano il cavo elettrico eh, o trasformano l'energia da un certo tipo a un altro, tutti gli altri. Che vogliono, fare, che vogliono sviluppare quella tecnologia devono o pagarmi la licenza o avere da me un'autorizzazione e quindi se io partecipo a questo gioco devo anche, come dire, eh, donare i miei brevetti o comunque dare una licenza a tutti coloro che partecipano alla realizzazione dello stand quindi non è una cosa da poco visto che fare un brevetto costa un sacco di soldi e richiede grandi investimenti, non è che tutti sono i produttori così eh, easy nel concedere liberamente l'uso delle loro invenzioni e l'accesso ai loro brevetti Okay. E quindi dicevamo standard proprietario è uno standard in cui la proprietà intellettuale diventa centrale, nel senso, tra virgolette, cattivo del termine, cioè viene usata proprio per controllare lo sviluppo dello standard e anche la sua implementazione. Cioè standard che attraverso i tipici strumenti cosiddetti di proprietà intellettuale, copyright, brevetti e segreto industriale, eh, è uno standard appunto, che viene gestito e controllato da un unico soggetto commerciale oppure da un gruppo ristretto di soggetti. no? uno standard in cui standard proprietario vuol dire che c'è uno che ne, gesti, ne, ne, ne, ne stabilisce le, le sorti ad esempio di apple perché ah, esatto No, no adesso l'hanno reso open cioè adesso tutti possono fare pdf sì ma perché sono scaduti i brevetti comunque è diventato standard aperto tutti possono fare sì ma perché sì, ma perché comunque sarebbe scaduto il brevetto che l'hanno fatto loro però poi l'hanno donato come dire tutti possono possono accedere accedere e sviluppare pdf sì cioè o libreoffice io creo il pdf lo creo Cosa diverso, io cliccando ma è quello io sto parlando dello standard cioè lo sta, non sto parlando del del formate della codifica del formato, lo standard cioè che descrive come è stato fatto non è più sotto controllo di un unico soggetto so. eh la approfondiamo, io ti dico, come la, la, la ricordavo io, era che a un certo punto innanzitutto sono scaduti i brevetti quindi comunque cade una, be una bella fetta di proprietà intellettuale perché sono comunque brevetti, se ci sono, se c'erano, erano degli anni 90, e quindi sono scaduti da un po', vent'anni. No, eh, non è software, ma in America, in America è brevettabile il software, e allora sono di là. Quindi uno, è ecco quel problema lì, e due, il copyright sullo standard, cioè sulla documentazione c'è un copyright, e anche quello dopo un po', in realtà quello scade molto più tardi, quindi 70 anni dalla, dalla, dalla, dalla scrittura, della, però in quel caso l'hanno donato l'hanno reso aperto comunque non vorrei aver detto una... però il pdf è un esempio di standard che dà standard de facto e controllato da un unico standard de facto perché non era stato formalizzato come standard eh, si è affermato come standard successivamente con l'uso e poi è stato eh, come dire aperto reso, reso a, alla community poi approfondiamo standard aperto è questa roba qua la definizione di standard aperto ce ne sono diverse diciamo Ognuno ha un po' come la definizione di open data, cioè sono calibrate a seconda dell'ente delle, dell che l'ha scritta, però una delle più autorevoli è proprio quella dell'Itu, che è uno dei, due, dei, dei tre enti a livello nazionale che abbiamo visto prima. E, ci dice che cosa? Che stand, eh, standard aperto è uno standard messo a disposizione del pubblico, sviluppato, approvato e mantenuto tramite un processo collaborativo e guidato dal consenso. Gli standard aperti facilitano l'interoperabilità e lo scambio di dati tra diversi prodotti o servizi e sono destinati ad, ad una adozione diffusa. Ok? Quindi è il processo collaborativo e il consenso che fanno l'openness, la, l'apertura di uno standard. Okay? Il fatto che siano, non sia stato un soggetto a definirlo, ma che si siano, siano stati coinvolti più persone possibili. Può succedere che sia stato definito da un unico soggetto, ma poi questo abbia aperto agli altri, abbia coinvolto gli altri successivamente. Questa è una bella slide sul concetto di interoperabilità. Se volete approfondire, uno dei documenti più importanti a livello europeo è quello che c'è lì in nota, cioè il European Interoperability Framework, New European, perché io ho fatto una, la, la tesi della mia seconda laurea, era su questi temi. Eh, 2000, era nel 2008 e eh, all'epoca c'era la prima versione, adesso è un new European Interoperability Framework molto più avanzato e molto più aggiornato e queste sono le 12 caratteristiche, diciamo, i 12 principi che fanno la vera interoperabilità cioè, l'interoperabilità si compone di queste, queste 12 cose, adesso mh, non andiamo così nel dettaglio, ve la lascio come come spunto, questa serie, come spunto di approfondimento per i più bravi che vogliono andare a guardare, basta cliccare sul link e si apre il documento. Però ecco, la definizione di interoperabilità è quella che troviamo qua. In ambito informatico, per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi, delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione di, di scambiare in modo efficiente dati e di consentire la condivisione di informazioni e conoscenze. Efficiente non è un aggettivo da poco. No. Perché... Va Bene, so anch'io che, eh, no, nell'esempio del backup di prima, so anch'io che se chiamo il professor Rossetti il giorno dopo, lui mi porta il suo computer o io vado a casa sua, riesco comunque ad ottenere i miei dati, quindi il risultato l'ho ottenuto, non è un modo molto efficiente, perché devo chiamare Rossetti, andare a casa sua, far prendere la macchina, ok? Ci sarebbe un modo più efficiente, quindi il modo di farlo deve, deve essere il più efficiente possibile per raggiungere il, il top dell'interoperabilità. Um, L'abbiamo ormai capito, cioè quanto sono connessi il concetto di interoperabilità con quello di standard aperto. Cioè, uno standard aperto, abbiamo già visto nella definizione di prima, già di per sé si rivolge nella direzione dell'interoperabilità, perché è, abbiamo visto prima, condiviso, dove era? Viene da un processo collaborativo guidato dal consenso e facilita di per sé l'interoperabilità e lo scambio di dati. Proprio perché più soggetti possono guardare e sapere come è fatto quello standard, e più ci sono tecnologie interoperabili tra loro. Questo è un estratto proprio del documento che vi ho fatto vedere prima della, della Commissione europea, il livello di apertura di una specifica, di uno standard, ecco, si usa anche specifica per dire standard in termini informatici, cioè come è la specifica, cioè l'informazione specifica su come viene strutturato un documento o una tecnologia. Il livello di apertura di una specifica di uno standard è decisivo per il riutilizzo dei componenti software che implementano tale specifica. Il principio di apertura si applica integralmente quando, cioè abbiamo una vera e propria openness nell'ambito degli standard, come ci sono queste tre caratteristiche. Tutte le parti interessate hanno l'opportunità di contribuire allo sviluppo della specifica e, e una revisione pubblica da parte del processo decisionale. E, scusate, e una revisione pubblica fa parte del processo decisionale. Cioè ogni tanto viene aggiornato e si espone sì, se noi vorremmo fare così, si raccolgono i commenti una call for comments da parte della community il disciplinare è a disposizione di tutti per lo studio il disciplinare è proprio il documento che si descrive, in cui si descrive cosa deve fare il disciplinare è una parola che si usa anche nel mondo delle DOP, delle, eh, doc, dop cioè dei, dei, eh, prodotti di origine protetta, di origine controllata IGP, no? se tu vuoi fare il parmigiano reggiano devi rispettare il disciplinare del parmigiano-reggiano, che viene controllato dal consorzio. Siamo in un mondo che è completamente diverso, quindi non voglio confondervi, però disciplinare è un documento che stabilisce le regole di procedimento per ottenere un certo tipo di risultato. E infine, eccolo qua, la proprietà intellettuale. I diritti di proprietà intellettuale sulla specifica sono concessi in licenza a condizioni FRIEND, eh, free, reusable and non discriminatory, e non discriminatory vabbè, è un acronimo che si usa molto anche nel mondo open access, eh, in modo da consentire l'implementazione sia nel software proprietario che in quello open source e preferibilmente senza royalty. Penso che la risposta al nostro dubbio su PDF sia proprio qua. Cioè Adobe a un certo punto, vedi, ha, eh, pur essendo quella che ha fatto tutto il lavoro, a un certo punto ha scelto di consentire l'implementazione. Vabbè, La è una possibilità sul disciplinare, però ne parliamo dopo allora può essere che ce li abbiano però se te li danno in licenza no. è come dire io il mio libro no, sono comunque titolare del mio copyright però <ride> ok allora quindi, questo è un po' quindi tre eh, elementi che caratteristiche che caratterizzano tre caratteristiche scusate il giro di parole che caratterizzano il, il concetto di interoperabilità e della sua connessione molto stretta con eh, il concetto di standard aperto